Ah, questo è il fronte diciamo così, cerroni, no? avete sentito citato dall'assessore eh, l'impianto eh, Colari ed è proprio, eh, come dire, questo vi, vi dà l'idea di come com complessa sia la situazione dei rifiuti proprio perché eh, versa su e si poggia su, su, tanti, eh, su tanti capitoli. Però noi cerchiamo diciamo, di andare oltre gli ostacoli e di guardare al piano eh, rifiuti del Comune di Roma, lo facciamo insieme al Presidente della Commissione Ambiente eh, di Roma Capitale Daniele Diaco. Ben trovato, presidente Diaco. Sì, salve, buonasera, mi sentite? La, la sentiamo benissimo, presidente, la sentiamo oh, benissimo. Perfetto, eh, perfetto. Eh, eh, ovviamente la questione degli impianti è dirimente, però diciamo che è un altro fronte dei giochi. Eh, intanto, voi state eh, pianificando eh, il lavoro sui, sui rifiuti. Eh, ci spiega quali saranno diciamo così le caratteristiche fondamentali della raccolta rifiuti a Roma e come verrà organizzata Presidente sì assolutamente intanto questo è un piano importante anche possiamo dire perché è un piano sostenibile anche diciamo, per quanto riguarda insomma Ambientale veramente ridotto quasi nulla, rispetto poi al motivo. Sì, e è un piano sicuramente risolutivo perché Roma ad oggi eh, possiamo dire che ha sofferto sul piano dei rifiuti proprio una mancanza di un piano di gestione puntuale. Eh, Sappiamo che negli anni addietro eh, la città di Roma risolveva il conferimento dei rifiuti grazie alla discarica di Malagrosa dove tutto veniva gettato in quella fuga, in quel fosso, la grande discarica, la discarica più grande d'Europa, e lì eh, purtroppo giacciono i rifiuti degli italiani, dei cittadini romani, ormai insomma, da, da tanti anni. Mm. E tutto era basato sull'indifferenziato, la parola rifiuta era una parola insomma, eh, ormai che eh, purtroppo eh, dava guadagno a poche persone, non ai cittadini o a Ecco, noi vogliamo cambiare tanti, tanti concetti che poi alla fine portano a una risoluzione del problema dei rifiuti. Intanto la parola rifiuto è una parola che verrà tolta, è stata tolta da, da questa amministrazione, è stata cambiata con la parola post-consumo, i materiali post-consumo, che sono appunto le materie che una volta rigenerate che creano una materia prima seconda, perciò eh, il materiale che non viene eh, interrato, sotterrato e comunque incenerito dal, dal materiale, ma perciò viene poi diciamo, eh, trasformato in un'altra materia. Quindi si parlerà di materiali post-consumo, così li definite voi? Assolutamente. assolutamente no, questo è importante, la... sembra come dire, un gioco linguistico, in realtà aiuta no, anche ad un... Come dire, immagino un cambiamento culturale dell'approccio del cittadino nei confronti del, del proprio, dei, dei propri rifiuti. Io li continuo a parlare così. Poi quando entrerà di moda ci riuscirà anch'io. Però, insomma, è questo il senso. No? Far capire ai cittadini che si tratta di materiali che possono, potranno essere riutilizzati assolutamente. Il rifiuto delle. Diciamo, eh, come concetto, come parola deve essere accantonato da questa nuova parola che è il materiale del nostro consumo diciamo che questa parola entrerà, io spero, poi nella mentalità eh, delle famiglie romane perché eh, l'oggetto che poi viene all'interno del proprio sacchetto della, del, proprio, del proprio contenitore e, e deve essere diciamo, eh, come dire eh, rivitalizzato insomma ecco, ri, eh, riposto poi nella filiera dei rifiuti che dà eh, nuovamente vita a un altro prodotto. Noi eh, dobbiamo avere un approccio culturale dalla, dal punto di vista dei materiali di, di, di, di post-consumo perché siamo eh, diciamo dentro questo aschetto eh, c'è la nostra storia, la nostra vita, nel senso dobbiamo sapere quello, quello che la nostra casa produce e, e l'impatto poi che ha sull'ambiente. Ecco, questa quest amministrazione vuole eh, aumentare anche diciamo, la conoscenza e comunque eh, il livello culturale su questo tema che è un tema molto delicato e prezioso dove richiede il contributo di tutti i cittadini non soltanto dell'amministrazione stessa Ecco, questo piano è chiaramente un piano quinquennale insomma ecco, fino al nostro eh, quinquennale dare, Ma quinquennale, finale, quinquennale presidente per realizzarlo a pieno cioè alla fine dei cinque anni noi lo vedremo a pieno regime? Ah, assolutamente sì, intanto noi iniziamo con, un, con una prevenzione, con una, con una riduzione sostanziale della produzione di rifiuti perché eh, è da lì che diciamo, portiamo un risparmio di 200.000 tonnellate eh, di rifiuti e allo stesso modo veramente portiamo un risparmio alle casse del comune pari a 3 milioni di euro. Eh, tutto nasce dalla prevenzione, perciò produrre meno rifiuti, eh, cercare di eh, non gettare per esempio. Eh, con indumenti che possono essere poi eh, riconvertiti in qualcos'altro, o un mobilio che può essere eh, portato nei centri di, di, di riuso creativo, insomma, dove può essere poi eh, ricreato un altro mobile, un altro, un altro oggetto per la propria casa, eh, cercare di utilizzare eh, prodotti compostabili, prodotti che chiaramente sono sostenibili dal punto di vista ambientale, eh, cercare di risparmiare. Eh, anche il consumo della, del packaging che perciò utilizzare meno, meno consumatori meno, meno plastica, meno bottigli di plastica utilizzare più l'acqua di rubinette utilizzare per esempio meno eh, panolini non compostabili sappiamo che insomma eh, c'è un, un po' un attacco ironico da parte di qualche forza politica sui pannolini ma invece è un tema eh, importante che ricopre il 3% dei rifiuti a livello nazionale guardi questo è un tema sicuramente importante presidente però mi scusi se intervengo su questa cosa il cittadino viene chiamato no? A fare questo tipo di servizio e il cittadino lo è sicuramente in prima linea. Ora, però, chiedere addirittura al cittadino, oltre di smistare bene, oltre di fare attenzione, di tenersi cinque bidoni di rifiuti in casa, anche di non consumare e quindi di cercare di risparmiare laddove, ad esempio, un pannolino bisogna mettere il pannolino ecologico anziché quello che inquina, è forse chiedere troppo senza dare al cittadino in cambio niente. Perché, vede, lei ha parlato di un piano quinquennale, ma intanto si cammina al centro storico in mezzo ai sacchi dell'immondizia. Che lasciano i, i ristoranti tutta la notte e quelli la, non la smistano, poi i, non li smistano i rifiuti. Quindi il cittadino non ha mai in cambio un corrispettivo equo rispetto al sacrificio che gli si chiede. Faccio l'avvocato del diavolo, eh, però mi ci metto dentro per prima. Sì, no, guardi, lei ha perfettamente ragione. Gli incentivi provengono proprio anche da un'idea eh, di tariffazione eh, puntuale: chi meglio differenzia, eh, meno spende. Ecco, questo eh. diciamo sono è un incentivo che il cittadino sicuramente deve avere, perché comunque, chiaramente il cittadino virtuoso è quello che allo stesso tempo ha cura della propria città, ha cura del, del proprio rifiuto, ma poi eh, a livello contestuale risparmia anche sulla tariffa dei rifiuti, Ecco, questo è un incentivo importante, importante perché comunque noi lo attuiamo tramite eh, anche delle, delle osi ecologiche che verranno poi installate nel territorio, saranno chiaramente dei centri di raccolta condivisi, insomma la, dal, dal territorio perciò anche dai, dai quartieri e, e, e, e tramite chiaramente questa prestazione puntuale avrà un risparmio sostanziale della tariffa taglia ecco, questo sicuramente dà un impulso maggiore anche a, a cercare di, di prevenire o comunque a insomma di avere e comunque di utilizzare eh, meno materiale che poi proprio come rifiuto, per esempio per quanto riguarda il, uh, gli scarti alimentari ecco sono una risorsa importante per, per il pianeta e anche per la nostra città. Noi produciamo tanto cibo, ma eh, tanto le produciamo quanto poi purtroppo le buttiamo all'interno del, del nostro cassonetto. Invece capire che anche quel, quel rifiuto insomma, di fatto può essere poi in qualche modo ridistribuito all'interno del tessuto della propria città o comunque evitare di gettare il, il proprio cibo all'interno dei cassonetti, sicuramente questo poi può portare anche un risparmio eh, dal punto di vista dell'inquinamento. Bisognerà Poi, dice... No, prego Presidente. Come dicevamo... mm. sì, sì, sì, come dicevamo, vogliamo arrivare a una raccolta differenziata del 70%, insomma, perciò una percentuale molto alta e questo sicuramente eh, comporterà una spesa minore eh, sulla tarista dei rifiuti e eh, un impatto ambientale molto, molto ridotto. Ad oggi la, la raccolta differenziata è un 35% scarso questa amministrazione cerca di portarla avanti con, con diligenza, ma sappiamo che quello che le amministrazioni passate ci hanno lasciato, perciò una un'impiantistica molto vecchia molto datata, che non riesce diciamo, a gestire in modo virtuoso in modo sostenibile, in modo rifiutivo il rifiuto, veramente ci porta poi a fare un lavoro molto importante. Certo, certo, bisognerà venirsi incontro perché la, come dire, la progressivo Approccio positivo del, del cittadino dipenderà da quello che riusciranno a vedere ovviamente come, come servizio. Questo, questa è la partita risolutiva secondo me. Non bisogna dare un alibi al, al cittadino, cioè metterlo di fronte ad un servizio efficiente. Il per, per quanto riguarda il, sì. anche lo spreco alimentare, sta parlando con Carlo. Adesso la sentiamo male Presidente. Dov'è? È in volo, è in volo Presidente. Sento molto vento no, Sono qui al centro di Roma, sono fuori in Campidoglio, purtroppo Ah, il centro di Roma è molto rumoroso Come Commissione Ambientale Faccia qualcosa per l'inquinamento acustico Presidente Mi raccomando Chiudiamo il centro alle automobili Chiudiamo il centro storico alle automobili Come tutti i centri d'Europa I centri storici d'Europa Basta automobili in centro Anche perché ZTL passano tutti Presidente Ci hanno tutti il permesso e io però una volta mi sono trovato in centro a Roma di mattina, caso unico che è raro, c'erano migliaia di macchine possibili e tutti hanno l'autorizzazione. Cioè io veramente boh, non riesco a capire. Ma, guardi, io eh. penso, anche da questo punto di vista, eh. alla fine l'assessore alla mobilità in realtà, ci, penseranno quali, loro, sono, ci penseranno stanno loro. stanno penseranno. spingendo molto anche sulla sul caso della ciclismo. Presidente, banco, ma, però, a chi... A chi dice che questo è il libro dei sogni sui rifiuti dell'amministrazione Raggi, cosa risponde quindi? Che invece farete ah, tutto? No, assolutamente no, noi abbiamo parlato anche di un'impiantistica eh, che va verso i rifiuti zero perciò parliamo di tre impianti eh, di compostaggio erogico, chiaramente eh, molto sostenibile molto eh, da questo punto di vista molto green che eh, ci aiuterà ecco, diciamo, a smaltire la quantità di umile importanza dai cittadini romani inoltre puntiamo su un'impiantistica di multimateriale per quanto riguarda la pratica Vabbè. e anche per, per la casa insomma, ecco, non, ha, non è sicuramente un, un piano surreale anzi è un piano molto concreto che finalmente insomma eh, togliamo di mezzo l'ideologia della discarica dell'inceneritore che chiaramente non rende diciamo, un rifiuto una risorsa ma lo rende un rifiuto vero e proprio, ecco, questo è già un cambio di passo importante di questo ministero. Bene, microfoni Radio Cusano Campus, Daniele Diago, presidente Commissione Ambiente di Roma Capitale. Grazie presidente Diago, Grazie, buon, lavoro. Venirci, buon lavoro. a risentirci